a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Dopo una lunga assenza, oggi è come qui a presentarvi il mio, i miei filati, del della Tropical Lane. È un filato veramente molto bello, eh, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 550 metri. La composizione di questo filato è 25% lana, 68% acrilico e 7% poliestere. Infatti, ha un leggero filo lurex. 100 grammi 550 metri va lavorato con i ferri del 3 mezzo oppure con l'uncinetto del numero 3 e va benissimo anche per la, per la macchina della maglieria per chi la possiede io ho scelto questi due colori che a me piacciono tantissimo e con questo filato con questo colore voglio, um, voglio fare un progetto co uh, con i ferri ferri lineari e con questo invece voglio fare un progetto all'uncinetto che oggi inizierò proprio questo ho provato questo filato a lavorarlo uh, con i ferri e devo dire che è veramente molto bello vi faccio vedere un attimo ho iniziato un mio progetto vi faccio vedere ecco questo è il lavoro che sto facendo con questo filato è veramente molto bello queste sfumature eh, a me piacciono tantissimo e oggi invece inizio un un lavoro con questo filo con questo colore che a me piace molto è un colore è rosa c'è il panna eh, insomma ci sono dei colori molto delicati e vediamo cosa viene fuori ok prendo l'uncinetto e iniziamo allora inizio la mia lavorazione allora come vi ho già detto eh, questo filato va lavorato con l'uncinetto del 3 3 e mezzo io comunque dato che ho una mano abbastanza stretta lavorerò con l'uncinetto del 4 e mezzo ok allora inizio le mie catenelle lavoro faccio 100 catenelle 3 4 5 6 7 8 9 10 e arrivo a 100 catenelle eccomi allora ho avviato le mie 100 catenelle allora lavoriamo su un multiplo di 3 catenelle 100 catenelle: non, no, non è un multiplo di 3, comunque io faccio 99 catenelle più una. Ok, bene. Adesso chiudo le mie catenelle, le chiudo a cerchio. Quindi le giro così tutte dritte e chiudo con una maglia bassissima. ok adesso inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta e faccio un giro tutto a maglia alta quindi in ogni catenella vado a lavorare una maglia alta così facendo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non ci troviamo con il lavoro. E vado avanti così per tutto il giro. Quindi una maglia alta in ogni catenella sottostante. Ecco, ci ritroviamo alla fine del giro allora ho finito le mie maglie alte le mie 100 maglie alte adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta più una di separazione filo sull'uncinetto adesso salto 1 2 nella terza maglia lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 una catenella di separazione salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte 1 3 4 5 catenella di separazione salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte vado avanti così per tutto il giro 2 3 4 5 catenella di separazione salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte ok bene vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro allora arrivata alla fine del giro adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima Allora, per essere giusti con il lavoro dobbiamo ottenere 33 ventaglietti, ok? Adesso inizio con 3 catenelle, per iniziare come sempre con la prima maglia alta più una catenella. Adesso lavoriamo delle maglie alte in rilievo, quindi vado nel primo ventaglietto e nella prima maglia alta passo l'uncinetto sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta in rilievo. Vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta in rilievo. Una catenella. Salto la sal alla maglia centrale, quindi la terza maglia, e vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo. Maglia seguente, quindi vado sulla quinta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo. Una catenella vado nel secondo ventaglietto e faccio la stessa cosa quindi nella prima maglia alta lavoro una maglia alta in rilievo maglia seguente maglia alta in rilievo una catenella salto la terza maglia quindi la maglia centrale e vado sulla quarta maglia lavoro una maglia alta in rilievo davanti e sull'ultima maglia quindi sulla quinta maglia una catenella e continuo così tutti i miei ventaglietti quindi vado nel terzo ventaglietto vado sulla prima maglia lavoro una maglia alta in rilievo 1 vado sulla seconda maglia e lavoro ancora una maglia alta in rilievo una catenella salto la maglia centrale vado sulla quarta maglia del ventaglietto e lavoro una maglia alta in rilievo maglia seguente sull'ultima maglia maglia al rilievo. Una catenella e così via. Allora, questo è il rovescio del lavoro. Quindi girando il lavoro questo è il dritto. Ok? E si formano questi ventaglietti in rilievo. È una lavorazione molto semplice e ripetitiva, quindi adesso vado avanti con il mio giro poi ritorno vi faccio vedere come dobbiamo ricominciare il lavoro ok bene ci ritroviamo alla fine del giro arrivata alla fine del giro vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima questo è sempre il nostro inizio ok faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta più una catenella Qui dove abbiamo lavorato due maglie alte rilievo, una catenella e due maglie alte, proprio qui al centro dove abbiamo fatto la catenella lavoriamo una maglia bassa, una catenella. Al centro, qui dove abbiamo i due ventaglietti, lavoriamo 5 maglie alte, 1, 2, 3. 4 5 una catenella una maglia bassa al centro delle maglie alte rilievo dove abbiamo fatto la catenella una catenella vado nell'archetto seguente lavoro 5 maglie alte questo è il lavoro che dobbiamo ripetere 4 5 catenella maglia bassa catenella 5 maglie alte 1 2 3 4 5 catenella maglia bassa questo è il dritto del lavoro quindi vado avanti fino alla fine del giro se il lavoro risulta un po così un po come dire ondulato non fate caso perché poi man mano che andiamo avanti il lavoro si sistema ok bene ci ritroviamo alla fine del giro bene ho finito quasi il mio giro quindi devo fare l'ultimo ventaglietto e lo faccio proprio qui dove abbiamo l'inizio le 3 catenelle in questo spazietto lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 una catenella e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima adesso faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia più una catenella adesso vado nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa quindi una maglia bassa nella maglia bassa ok una catenella e qui lavoro le mie maglie in rilievo vado nel primo ventaglietto vado sulla prima e lavoro una maglia alta in rilievo maglia seguente maglia alta in rilievo una catenella salto la maglia centrale lavoro la maglia seguente rilievo è l'ultima quindi la quinta maglia una catenella maglia bassa nella maglia bassa così catenella vado nel prossimo ventaglietto quindi vado sulla prima maglia faccio una maglia alta in rilievo maglia seguente maglia alta una catenella salto la maglia centrale e lavoro le ultime due maglie del ventaglietto quindi 1 2 catenella maglia bassa nella maglia bassa giro il lavoro vi faccio vedere qua la parte dritta del lavoro E vado avanti così per tutto il giro quindi maglia alta rilievo vado nella maglia seguente catenella salto la maglia centrale lavoro le due maglie alte a rilievo 1 2 catenella maglia bassa nella maglia bassa catenella e così via tutto il giro ci ritroviamo alla fine del giro allora sono arrivata alla fine del giro quindi ho lavorato le mie maglie alte in rilievo una catenella chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima qui non facciamo la maglia bassa ok perché abbiamo la maglia alta adesso inizio con 3 catenelle come sempre per iniziare con la prima maglia alta più una catenella bene adesso vado qui nell'archetto di una catenella dove abbiamo lavorato le maglie alte rilievo e lavoro una maglia bassa una catenella qui nella maglia bassa lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 una catenella una maglia bassa nell'archetto di una catenella dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo quindi qui una catenella 5 maglie alte nella maglia bassa 3 4 5 Una catenella, maglia bassa nell'archetto di una catenella, una catenella e così via. Quindi, questo è il lavoro che dobbiamo ripetere sempre. Vi faccio vedere il dritto del lavoro. Qui abbiamo queste maglie, così il rilievo e fa queste ondine dobbiamo ripetere questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi ripeto eh, il lavoro eh, risulta così un po un po ondulato però poi man mano che si lavora il lavoro poi si sistema ok quindi non vi preoccupate se lo, se lo vedete un pochino ondulato allora lo schema era di 5 catenelle il multiplo io invece l'ho cambiato e ho fatto di 3 catenelle quindi ho cambiato il multiplo e, e risulta proprio così eh, diciamo un po ondulato il lavoro però vi assicuro che man mano che si va avanti poi il lavoro eh, si sistema bene continuiamo con questa lavorazione ripeto fino a, ad arrivare all'altezza degli scalfi ok dobbiamo ripetere sempre questi due giri io vado avanti poi ci ritroviamo e chiudiamo per eh, chiudiamo oh, gli scalfi per le maniche rieccomi allora io ho lavorato il mio sprone sono arrivata a 19 centimetri voi comunque man mano che lavorate provate il vostro lavoro e quando arrivate all'altezza degli scalfi vi fermate mettete dei eh, marcapunti. allora per le mie maniche io ho lasciato otto motivi quindi sono 8 ventaglietti 8 ventaglietti per ogni manica dato che i motivi in tutto sono 33 quindi ho fatto otto motivi per ogni manica e poi ho fatto 9 motivi 9 ventaglietti per il davanti e 8 per il dietro, ok. Quindi quando abbiamo un motivo in più lo mettiamo sempre eh, sul davanti. Ora iniziamo a chiudere. Per eh, chiudiamo qui, gli scalfi. Allora inizio subito. Allora chiudiamo subito. Gli scalfi qui mi trovo le due maglie basse. Vediamo se riesco ad avvicinare un po' così si riesce a vedere meglio ecco qui abbiamo le due maglie basse allora entro proprio qui nella maglia bassa prendo il filo e inizio con 3 catenelle per alzarmi con una maglia alta rientro nella maglia bassa e lavora ancora 4 maglie alte quindi iniziamo a fare i ventaglietti 3 4 5 una catenella, adesso qui devo lavorare una maglia bassa, quindi entro nell'archetto e prendo anche l'altra metà qui dove ho messo il marca punti, entro nei due archetti e lavoro una maglia bassa. Così ho chiuso. La parte della manica eccola ok una catenella vado nella maglia bassa qui dove abbiamo le due maglie basse lavoro 5 maglie alte 2 3 4 5 una maglia bassa c'è cioè una catenella e una maglia bassa nell'archetto dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo catenella 5 maglie alte nella maglia dove mi trovo la maglia bassa 2 3 4 5 una catenella una maglia bassa nell'archetto dove abbiamo lavorato le maglie alte al rilievo e così via fino ad arrivare al prossimo marca punti e poi chiudiamo anche questa parte ok eccomi sono arrivata al mio prossimo marca punti quindi devo chiudere adesso l'altra manica ok quindi vado qui dove abbiamo lavorato le maglie alte rilievo entro nell'archetto di una catenella e poi prendo anche l'altra metà quindi entro nell'archetto prendo il filo e lavoro una maglia bassa una catenella e continuo poi la mia lavorazione vi ricordo che stiamo lavorando sempre sul rovescio del lavoro ok quindi questo è il rovescio e questo è il dritto del lavoro continuo la mia lavorazione fino ad arrivare alla fine del giro allora 4 5 catenella maglia bassa catenella 5 maglie alte nella maglia bassa 2 3 4 5 catenella maglia bassa ok arrivo alla fine del giro finito il mio giro quindi ho fatto la mia maglia bassa nell'archetto di una catenella poi ho fatto una catenella e adesso chiudo qui nella terza catenella con una maglia bassissima non iniziamo più il lavoro con una maglia alta come abbiamo fatto all'inizio uh, per fare gli aumenti quindi adesso gli aumenti non si fanno più allora devo lavorare le mie maglie alte in rilievo vado sotto la prima maglia alta in questa maniera prendo il filo e faccio una maglia bassa Inizio con due catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in rilievo. Catenella. Salto la maglia centrale, vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo. E poi ancora sulla quinta maglia e lavoro ancora una maglia alta in rilievo. Catenella. Una maglia bassa dove abbiamo chiuso le due parti quindi nella maglia bassa lavoro una maglia bassa catenella maglia alta nella maglia alta maglia alta in rilievo vado nella maglia seguente lavoro ancora una maglia alta a rilievo una catenella salto la maglia centrale vado sulla quarta lavoro ancora una maglia alta a rilievo e sulla quinta il lavoro è uguale quindi adesso dobbiamo proseguire dobbiamo lavorare in tondo cioè abbiamo chiuso le maniche e adesso dobbiamo lavorare sempre a giro fino alla lunghezza che desiderate se volete potete fare anche un vestito eh. a chi piace io farò un maglione un maglioncino catenella eh, scusate qui ho sbagliato ho fatto una maglia bassa, una catenella e adesso le maglie alte a rilievo. Quindi stavo parlando, mi sono distratto un attimo. Una catenella, salto la terza, ma maglia centrale. Vado sulla quarta e lavoro una maglia alta. E sulla quinta, maglia alta e rilievo. Catenella, maglia bassa, nella maglia bassa. Ok. In giro il mio lavoro il mio lavoro sul dritto ecco ecco qui poi facciamo un bel collo ok qui poi facciamo un'altra lavorazione perché qui non mi piace è un po troppo scollato quindi poi farò un magari farò un collo alto no, non lo so ancora devo decidere comunque questa è la lavorazione per quanto riguarda le maniche poi dobbiamo riprendere la lavorazione quindi qui abbiamo lavorato ah, scusate devo passare qua <ride> allora dicevo le maniche dobbiamo riprendere la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua quindi qui abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo inizio magari da qui dove c'è la maglia bassa quindi lavoro le mie 5 maglie alte e poi nell'archetto dove abbiamo le maglie alte in rilievo nell'archetto di una catenella lavoro una maglia bassa insomma dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua ok comunque dopo iniziamo insieme la, ma la manica bene questa è la lavorazione adesso vado avanti e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare la manica rieccomi allora sono andata avanti con la mia lavorazione ancora continuerò qualche giro non ho ancora deciso se farò un, un bordo elastico oppure lascerò così la mia maglia, ancora non ho deciso. Comunque adesso vi faccio vedere come fare le maniche. Come dicevo prima, per riprendere le maniche è molto semplice, perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Io ho già fatto una manica e io ho voluto una manica abbastanza stretta. A me non piacciono le maniche larghe, quindi ho voluto una ma una manica stretta. Se vi ricordate quando ho chiuso lo sprone per lasciare lo spazio per le braccia ho lasciato otto motivi ok però otto motivi eh, risultavano un po troppo larghi e allora cosa ho fatto invece di otto motivi ho fatto sei motivi così la manica risulta abbastanza stretta ripeto a me piacciono le maniche strette non mi piacciono le maniche larghe quindi ho voluto una manica abbastanza stretta il maglioncino non lo farò a lungo penso che arriverò diciamo alla cintura dei pantaloni quindi non voglio un maglioncino a lungo voi se volete potete continuare fino a, diciamo alla lunghezza che desiderate potete fare anche un vestito potete o una maxi maglia decidete voi cosa volete fare per quanto riguarda le maniche allora come dicevo prima non ho chiuso otto motivi, ma bensì ne ho chiusi 6 Allora prendo l'uncinetto del 4 e mezzo. Ecco, allora. Allora, sistemo il filo e torno. Allora, eccomi. Quindi per chiudere i miei sei motivi vado nella maglia bassa qui e dove ho chiuso con la mia maglia bassa quindi poi mi trovo il mio eh, ventaglietto e qui ho la mia maglia bassa ok quindi entro qui nella maglia bassa e anche dall'altra parte mi trovo la maglia bassa quindi entro nelle due maglie se riesco ad avvicinare per farvi capire, ok. E lascio 1-2-3-4-5-6 ventaglietti quindi entro qui nelle nella maglia bassa, sia da questa parte che dall'altra parte. Poi ripeto se voi volete una manica abbastanza larga non fate come sto facendo io in questo momento ma iniziate proprio da qui dalla prima maglia oppure da qui nell'archetto di una catenella fate una maglia bassa una catenella e qui lavorate le cinque maglie alte nella maglia bassa però ripeto io dato che voglio una manica abbastanza stretta quindi chiudo solo, lascio 6 ventaglietti. Allora facciamo così prima che faccio il nodo. Vi ricordo che stiamo lavorando sempre sul rovescio del lavoro. Allora inizio con 3 catenelle e inizio a lavorare le mie 5 maglie alte nella maglia bassa lavorando le due maglie sia da questa parte che dall'altra ok e lavoro 5 maglie alte 2 3 4 5 una catenella una maglia bassa nell'archetto proprio qui dove abbiamo il ventaglietto una maglia bassa una catenella 5 maglie alte nella maglia bassa 2 3 4 5 catenella maglia bassa ok faccio il giro eccomi allora ho finito il mio giro adesso vado a chiudere qui dove ho iniziato le mie 5 maglie alte vado nella prima maglia in questa maniera dato che dobbiamo lavorare delle maglie alte a rilievo entro con l'uncinetto dietro alla maglia in questa maniera e chiudo con una maglia bassissima inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta in rilievo una catenella salto la maglia centrale vado sulla quarta maglia lavoro una maglia alta in rilievo e sulla quinta maglia una catenella di separazione una maglia bassa nella maglia bassa ecco questa è la lavorazione della manica facilissima e andata avanti fino alla diciamo alla misura del vostro braccio ok quindi man mano che lavorate provate il lavoro quando arrivate alla lunghezza del braccio poi vi fermate ok e qui poi facciamo uh, facciamo un collo facciamo una lavorazione elastica quindi facciamo una maglia alte rilievo davanti una maglia alta rilievo dietro riprendendo tutte le maglie io ancora non ho deciso se farò qualche centimetro oppure eh, non ho deciso se farò anche un collo alto ad anello. Ancora devo vedere. Comunque, io adesso vado avanti con l'altra manica e poi ci ritroviamo a fare il collo. Bene, rieccomi. Ho finito di lavorare le mie due maniche, ok? sono sempre sul rovescio del lavoro adesso devo lavorare il collo e faccio un punto elastico per le maniche io lascio le maniche in questa maniera quindi non farò i polsini lavorerò il punto elastico solo qui per fare ehm, il collo però giro il mio lavoro sul dritto allora questo punto è veramente molto carino perché questi ventaglietti in rilievo sono veramente molto carini è una lavorazione semplice però con questo effetto a me piace molto allora il punto elastico inizio da una falla Ho iniziato il lavoro con le maglie alte, ok. Quindi in ogni maglia alta lavoro una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro. La mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del 4 e mezzo per fare il collo. Lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Allora vediamo se riesco ad avvicinare un attimo, ok entro proprio in una maglia qualsiasi così prendo il filo faccio un nodino il filo lo porto dietro ok e inizio con 3 catenelle 1 2 3 per iniziare con la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta dietro quindi Inserisco l'uncinetto dietro alla maglia, passo sulla maglia alta, rientro dietro e lavoro una maglia alta. Maglia alta in rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta in rilievo dietro. Maglia seguente, maglia alta in rilievo davanti. E lavoro così tutte le maglie. in questa maniera quindi ho fatto la maglia alta e rilievo dietro adesso la maglia alta e rilievo davanti maglia alta dietro maglia alta sul davanti del lavoro maglia alta dietro e una maglia alta sul davanti così e vado avanti fino alla fine del giro eccomi arrivata alla fine del giro ho lavorato la mia maglia alta il rilievo dietro adesso vado a chiudere Proprio qui nella terza catenella con una maglia bassissima. La lavorazione adesso è molto semplice perché dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi, qui ho chiuso nella maglia alta il rilievo davanti, inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Nella maglia seguente mi trovo la maglia alta rilievo dietro, quindi lavoro la maglia alta in rilievo dietro, maglia seguente la maglia alta in rilievo davanti maglia seguente maglia alta dietro la maglia seguente maglia alta rilievo davanti e così via continuo i miei giri e mi fermo poi quando eh, diciamo arrivo ad un'altezza che, che mi va bene che mi piace quindi io eh, man mano che vado avanti che lavoro poi deciderò se farò un collo ad anello con il risvolto oppure mi fermo a non so a, a un po di centimetri 5 6 centimetri ok quindi vado avanti e poi vi faccio vedere eh, il collo poi come ho deciso di fare voi andate avanti quindi dovete lavorare le maglie come si presentano ad ogni in giro va bene? a dopo rieccomi allora poi alla fine ho deciso di fare un uh, il collo abbastanza corto avevo provato a fare un, un il collo lungo ad anello sinceramente a me non piace perché non lo sopporto quindi ho scuscito e ho fatto un collo abbastanza corto un 4 centimetri per quanto riguarda le maniche non ho fatto polsini eh, a me piacciono già la manica stretta quindi ho preferito non fare non fare dei polsini qui farò un, un giro farò un giro a maglia bassa ok farò dei pippiolini. non so ancora devo decidere comunque la maglia è finita eh, per quanto riguarda anche il, il bordo della maglia non ho fatto non ho fatto l'elastico perché è abbastanza stretta però Uh, farò un punto a maglia bassa ok bene il maglioncino è pronto dovete solo nascondere tutti i fili e poi lo potete indossare io spero che sia stata cosa gradita eh, diciamo questo maglioncino me l'avete chiesto perché l'ho fatto l'anno scorso e non avevo fatto un tutorial quindi ho ricevuto dei messaggi privati dove mi chiedevano di fare il maglioncino che avevo fatto l'anno scorso che avevo pubblicato sul mio canale. Solo le foto. Vi ricordo che il maglioncino si chiama eh, Emozioni. Quindi vi ricordo anche il mio filato: il mio filato si chiama degradé ed è della Tropical Lane. Questo è un filato, è un gomitolo da 100 grammi, 550 uh, metri, quindi rende veramente tanto. Certo, il punto um, diciamo um, prende un pochino di, di filato, però voglio dire, vale, ne vale la pena. Allora, vi ricordo: la composizione 25% lana, 68% acrilico e 7% poliestere. Si lavora con i ferri o con l'uncinetto del 3/35. Io ho lavorato il mio maglioncino interamente con l'uncinetto del 4,5. e mezzo. Io ho una mano abbastanza stretta e quindi ho preferito lavorare con l'uncinetto molto più grande in modo da ottenere una lavorazione abbastanza morbida. Se volete, il mio stesso filato nel box. Informazioni vi lascio dove potete trovare questo filato. Il filato lo trovate dalla caria ricami trovate il mio stesso colore oppure eh, a scelta vostra ci sono altri colori vi faccio vedere un'altra tonalità che io ho scelto e questa è veramente molto bella a me piacciono molto questi colori diciamo non troppo non troppo accesi ecco ha delle belle sfumature come potete vedere non ci sono tantissimi colori a me piacciono questi colori così degradati Bene, io spero che il maglioncino è stato di vostro gradimento e spero di tornare presto con un nuovo tutorial. Questa volta lavorerò questo filato e lavorerò questa to tonalità che a me piace moltissimo. Bene, un saluto a tutti, e... <coughs> scusatemi, buon anno a tutti e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!